Nella nostra terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo. Perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa e le persone vicine non lo accettavano e le hanno ostacolate. Ma loro ne sono uscite vincenti. Al punto che il mondo è rimasto a bocca aperta. Diaduita tutti. Sto girando in un periodo altamente produttivo per me, alimentato dal fatto che sono disoccupato, come ho detto in altri video, però non so se a questo punto li avrò già caricati, ma penso di sì. Eh, Quest'oggi è la volta dell'ennesimo video tag, cioè per voi è ennesimo A me tocca personalmente in quanto è stato eh, l'unico video tag sulla disabilità che io abbia mai visto fino ad adesso eh, l'ho visto da Ilaria che è un attivista che io stimo fortemente per attivista intendo attivista sui diritti sicuramente dei disabili poi non lo so magari lui è anche per altro però diciamo che sul suo canale eh, e soprattutto nella sua città è conosciuta per questo vi lascio il link al canale di Laria, passate perché ne vale la pena E andiamo avanti con le domande Come ti chiami? Riccardo, ormai lo sapete tutti però rispondiamo anche a questo Di che segno zodiacale sei? Sono nato il 21 aprile, quindi secondo quale oroscopo si vuole osservare eh, con il nuovo segno sarei Ariete Altrimenti Toro come si chiama la patologia con cui sei nato? Eh. A me hanno detto che si, tratta, si trattava di si trovare sispastia, uh, però recentemente alcuni uh, specialisti mi hanno messo un po' la pulce nell'orecchio, ho tentato di fare alcuni esami, alcune visite, ma non ne ho uh, cavato nulla, nel senso né di buono né di cattivo, semplicemente niente quindi diciamo che in teoria sarebbe ritrovare i sui pasti, ma non lo so. Andiamo avanti. Uh, che difficoltà ti crea la tua disabilità? Beh, uno, due, penso che si veda che non siano delle mani ordinarie. Uso prevalentemente questa mano, che state vedendo, a sinistra pochissimo quest'altra la destra e si vede anche il motivo spero poi vabbè sono sulla sedia a rotelle lo vedete probabilmente ho qualche pelo del cane addosso ma questo non c'entra niente ve lo dico perché l'abbiamo spazzolato da poco <ride> e uh, è una malattia leggermente, leggermente somatica quindi quando mi nervosisco peggioro uh, parlo male <ride> non, non deglutisco correttamente, però eh, fortunatamente con il mio trasferimento a grosseto dicono che parlo meglio io non me ne accorgo nemmeno e non ho più praticamente problemi di deglutizione al punto tale che inghiotto anche capsule come l'imodim che sono delle cose allucinanti <coughs> allucinanti e quindi se da una parte può peggiorare può anche fino a un certo punto migliorare diciamo che lo stato, stato d'animo come tutte le malattie neurologiche influisce abbastanza ti senti disabile? Sì. non 7 giorni su 7 e non 24 ore su 24 nel senso che io sono nato questa condizione quindi non sono come, può come possono pensare alcune persone una persona alla quale manca giocare a calcio anzi il calcio mi fa pure schifo e se camminassi non mi, non mi metterei a giocare a calcio senz'altro farei altre cose però <coughs> mettiamola così ecco se sono in compagnia di persone o comunque in un periodo in cui le cose vanno un po' meglio, non mi sento disabile e la carrozzina uh, diventa per me la stregua di una sedia. Uh, altrimenti, uh, di fronte a determinati atteggiamenti e di fronte a determinate cose, sì, mi ci sento purtroppo. E' è, è una delle mie debolezze, sopportatela, prendetela, anche perché non si cambia. Come fai a spostarti? Allora vabbè in macchina devono aiutarmi totalmente però non ho nessun problema a essere seduto su un normale sedile, se no altrimenti la, la carrozina penso la, la intravediate, almeno da, dietro la mia, spa, la mia sca, spalla. Mm. So parlare. E, e poi avevo provato il triride, ride ma sinceramente Grosseto non è città adatta per il triride ride e, e non lo uso praticamente più. Eh, questa cosa mi, mi dispiace abbastanza Però è così Quando sei in giro Fai fatica a rapportarti con le persone Sì Sì e Il motivo in realtà non è solo la disabilità È soprattutto la disabilità Però È un misto Tra che Un po' Sono timido io Anche se non si direbbe Un po' Dopo tante batoste Soprattutto negli ultimi dieci anni di vita mi sento osservato e giudicato anche quando magari potrei non esserlo, anche quando magari si tratta semplicemente di persone che non mi conoscono e basta, e invece altre volte si vede proprio che sei giudicato per, per quello, insomma per la disabilità, per questa cosa su cui ho appena elegantemente potuto il pugno, dipende. Insomma, qualche difficoltà c'è cioè praticamente sempre. Hai molti amici? Assolutamente no. E la cosa mi dispiace anche se so che è abbastanza normale. Io sarei per avere tantissime persone attorno, uh, due sono quelli che vivono con me e tutti gli altri, perlomeno quelli veri, sono a distanza e il resto del, del mondo si tratta di semplici conoscenti. Sei fidanzato? No. Mi piacerebbe un giorno, ma no. Fai sesso? Sì. Ebbene sì. Contrariamente a... all'opinione comune che ci vuole come delle bamboline impeccabili, angeli, assessuati, ebbene sì. Anche noi facciamo sesso. Anche io faccio sesso. Sono pure gay, guardate, siccome, siccome non ero abbastanza masochista da nascere disabile, sono pure gay. Vabbè. Mm. Hai delle fantasie particolari? Oh, qui. Non ho capito, forse probabilmente vuole essere eh, malizioso e parlarmi di fantasie sessuali. Ebbene sì, ci ho pensato mentre ascoltavo questo video tag. Prima o poi, in vita mia, mi piacerebbe far sesso con un altro rosso. Sei credente? Allora... Se parliamo di religione cattolica e santa romana chiesa no. Ho una mia spiritualità che si avvicina molto alla, alla Wicca, che non pratico tutti i giorni, però mi ritrovo in alcune cose della Wicca. Ti mai di come sei? Sì, sette giorni su 7, 24 ore su 24. Vorrei rimanere la stessa persona um, espansiva, restroversa. Però, con un po' più di stronzaggine là dove serve di quelle stronzaggine sana, cioè, non è che, le de non è che devono fare le spese tutti, anche quelli che mi vogliono bene, devono, devono fare le spese chi si permette di farmi qualcosa di storto, e non, non puoi invece starci male io là dove non vale la, la pena. Questa è una cosa che non mi piace. E quindi, appunto, deve essere anche più strafottente, oltre che più stronzo, scusate la parola hai mai subito atti di bullismo? sì ne ho anche parlato mi pare in un altro video sì ne ho parlato nel video di essere un alunno c'era un bambinetto che era più basso di me che già son basso che mi venne a dare gli schiaffettini nella, te nella testa io ho tentato di anche di cambiarle lì senza successo invece un'altra volta vedete questo mi pare che non l'ho detto in quell'altro video c'era un un ragazzino sempre di questi bassi, non so perché i ragazzini bassi mi vengono a dare noi questa volta le superiori che mi faceva sempre il solletico sotto le ascelle sapendo che io lo soffro mortalmente però una volta eh, sebbene lo soffrissi appunto mortalmente sono riuscito a liberarmi una mano e ad acchiapparlo per la maglietta, questo qui invece di prendersela è andato ridendo dagli altri compagni Dicendo che l'avevo preso per la maglietta E' divertito come se avessimo appena fatto Il miglior gioco del mondo Contento lui, contenti tutti Come ti vedi in futuro? Allora Se devo dirvi cosa sogno Cosa che sarà oggetto di una collaborazione Che voi ancora non avete visto Ma che io ho già girato O meglio non l'avete visto oggi Però probabilmente quando quando vedrete questo avrete visto anche quella, spero. Eh, se vi devo parlare di sogni, eh, sicuramente vorrei un lavoro, un uomo e finalmente anche qualche amico che fosse raggiungibile proprio fisicamente. Queste tre cose. Hai mai maledetto la tua condizione? Lo faccio tuttora. Lo faccio tuttora anche perché anche se rido, scherzo, cerco di fare sempre video quando sono di buon umore, io non, non mi sono ancora accettato. Spero che non sarà per sempre così perché non ce la faccio. È stato più facile accettarsi come gay come disabile, sembra paradossale sta cosa, però è così. Sei una persona sospettosa o ti fidi subito di chi, si, di chi ti sta intorno. Nonostante la, la mia cretinaggine, penso che si sia temata rispetto a prima, eh, continuo a prenderla nel di dietro, quindi non saprei definirmi. Eh, sicuramente sono più sospettoso, ma evidentemente non abbastanza. Sei ipocondriaco? No, anzi, sono, <coughs> sono una persona che forse ora si ammala un po' di più perché delle stagioni non si capisce più niente, ma prima non si ammalava mai, mai, mai, quasi quasi faceva un po' come così, eh, però aveva anche il rovescio della medaglia, nel senso che vedevo il resto del mondo che si ammalava, e mi annoiavo perché non potevo uscire, vabbè. Cosa speri che a breve verrà fatto un futuro a favore della disabilità? Ragazzi, bisogna iniziare a metterci più la faccia. Io vedo pochissimi canali di persone disabili e con uno di quei pochi ci ho pure litigato. Non, non voglio fare i nomi. Eh, dobbiamo iniziare a metterci la faccia. YouTube è un mezzo, mezzo potentissimo. Profittiamo di finché c'è. Io in questo momento non posso taggare nessuno perché l'unica disabile che mi segue... E quella che ha fatto il video tag Quindi non posso taggare nessuno Però se tu che stai guardando Sei disabile E hai un canale Oltre che mettere magari il commento a me Che se vuoi lo fai Però no, non è importante Rifai questo video Considerati taggato da me Per tutti gli altri Il video è finito Mi stoppo prima che la fotocamera mi abbandoni Vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao!